Ciao a tutti ragazzi e bentornati al Brucalifo Studio, oggi vi faccio vedere un plugin strafigo che sto utilizzando tantissimo perché velocizza un sacco il mio workflow. Andiamo in sessione, vi faccio vedere subito di cosa si tratta, ma prima sigla! Allora, vediamo un progetto, cambiato il tema era troppo scuro... Ultimamente non ci capivo più niente Del nostro amico Chroma, Vi lascio il link in descrizione se vi piace L'artista come sempre Tra l'altro questo è un pezzo che è già uscito Gira così Non sai che dentro scapperesti troppo in fretta La mia vita è una demo Non so se è scartano a davvero Il traguardo magari è vicino e di certo parole non mi fermeranno, cento paranoie non mi fredderanno, sigaretta mi scalda baby, verità tu mi danno del crazy, faccio musica senza pianto tanto, a tutti i fantasmi gli ho dato un'arma Ok, allora se poi volete sentirla tutta la trovate sul suo canale Instagram credo, allora il plugin che vi vado a far vedere oggi proprio si chiama così, cioè non, non si scappa Trap Tune ok, si può fare diverse cose effettivamente dal mettere direttamente l'AutoTune, anche se preferisco andare con real time e magari i plugin dedicati. Ok, però abbiamo a disposizione un sacco di cose che adesso vi faccio vedere. Innanzitutto, mettiamoci in scala la scala del pezzo, che se non erro è minor. Ok, eh, mi metto un attimo sulle doppie perché principalmente lo uso sulle doppie. Vi faccio vedere, spengendo il tune, mh, fresh air, multibanda, delay, spengo tutto, metto solamente lui, ok? Quindi... Ah, troppo in fretta ah, Vive la davvero Vicino Non mi fredderà Mi scaldà baby ah. In fretta, uh, davvero, uh, troppo in fretta, vive la davvero. Troppo in fretta. Ok, comunque, anche come Autotune, effettivamente non è male. Nel senso, suonare suona molto bene. Uh, con la formante, soprattutto, che non dà quell'effetto svirgolato. Fate, fate attenzione qua. In fretta. Uh, in fretta. Uh. È molto figo, ma cosa sì, possiamo vera, la... fare con questo plugin? Ad esempio, sulle doppie a volte mi piace mettere vocina, ok? E gestire con... vi faccio vedere il relativo plugin della Sound Toys. Con l'alter boy, quindi esco dal plugin, ne cerco un altro lo metto, pitch e formante ok, qua volendo lo posso fare direttamente da qui quindi. in fretta da vera. in fretta viverà davvero viverà Vi davvero Poi è anche molto probabile che io metta in stereo la voce, ok? Perché nella principale ho la, diciamo, la lead che suona, vi faccio sentire. E questa qui la voglio separare. Lo posso fare? Sì, lo posso fare. Quindi, facciamolo. La mia vita è una demo, non so se a vive la davvero. Si accende e questo diventa doppia, ok? Mi Mi, scanda, baby. mi rimetto Mi attimo Mi qua su Ok uh, Mi scandalo! Uh, mi scandalo! Mi scandalo! baby. Avere sia la voce normale che la voce con l'effettistica. Invece di fare nuova traccia, mettere su il plugin. Mettere su l'effettistica Ce l'ho direttamente Tutto insieme qua Ok? Quindi Dove sei finito? Quindi Ho questo discorso qua Posso anche estremizzare Quindi uh, scanda, baby. Uh, Aumentare e diminuire il livello del pitch Aumentare e diminuire il livello del pitch Crazy. Ok, figo A volte mi capita di mettere anche la distorsione E lo posso fare anche con questo plugin Quindi subito sotto posso accendere e avere subito la distorsione E vi giuro, suona anche figa uh, Mi scanda, baby crazy. Uh, Mi scalda, baby. Poi dopo vado a mettere del riverbero e lo posso fare sempre in parallelo qui, ragazzi. Ce l'ho qua. Dopodiché si va a mettere su che cosa? Il delay e tu vuoi che non lo posso fare direttamente qui abbiamo anche il delay quindi cioè nel senso ragazzi c'è tutto magari in quarti ok non so se sono sì sono in griglia Ci sono anche vari tipi Ad esempio Tutti i fantasmi io ho dato un armadio Vorrei solamente capissi che Ciò che faccio ora lo faccio per me yeah. Come che mi fermo Senza mai un freno Scendo dal fango come un G-Wagon Giro il karma con la ruota Intanto giro un altro back Ci candiamo via di qua Che li conosco un bel hotel, no Era una sigaretta, mi scalda, Ciarmi nella testa Non che dentro troppo in fretta la mia vita è una demo, non so se scartano o vivela davvero. Il traguardo magari è vicino. E di certo parole non mi fermeranno. Cento paranoie non mi fredderanno. Non mi troppo in fretta. Poi ovviamente adesso ve l'ho fatto vedere in maniera veloce per farvi capire. L'estrema potenzialità di questo plugin è un plugin ragazzi di tipo artistico quindi dovete vedere voi come gestirlo che cosa mettere su come usare ogni singolo canale io in neanche dieci minuti ho cercato di farvi vedere tutto che okay, è tutto quello che avete a disposizione e c'è veramente tutto non lo utilizzo di solito sulla voce principale lo metto sulle doppie per avere sempre un tiro diverso da doppia a doppia perché stavo diventando un po standard con l'effettistica qua per forza di cose hai talmente tanti parametri che è difficile anche andare a fare sempre cose simili mi piace veramente tantissimo e quindi lo volevo condividere con voi non costa neanche tantissimo e con poco avete l'autotune, avete un distorsore, avete un riverbero, un delay che suonano bene insomma Tutta, tutta una serie di cose, le ottave, tutta una serie di cose che prese singolarmente no, non valgono il prezzo di questo plugin qua. Se mi ricordo vi metto qua sotto il link dove l'ho acquistato, bravi eh, i creatori di Trap Time che sono Sound Davis G Digital, non, scusate l'ignoranza non ho mai sentito parlare di questa marca di plugin, comunque... Questo è il plugin figo, il plugin trap, noi ci vediamo con un prossimo video ragazzi, fatemi sapere qua sotto con un commento se già conoscevate questo plugin oppure no, iscrivetevi, arriviamo a 15.000 per la community del grande Brocalifo Studio, noi ci vediamo con un prossimo video, ciao!